Mi chiamo Claudio, ho 59 anni e a luglio nel 2016 ho saputo di essere offerto da un tumore alla prostata. Sono stato operato, eh, ho risolto i problemi oncologici, però poi sono subentrati dei, dei problemi relativi all'erezione, eh, all'accorciamento del pene e al restringimento del pene il che mi ha causato, causato parecchi problemi psicologici cioè, ho cominciato a seguire il protocollo del, per prendere le pazziecche e, e le punture di Gaverjet ma um, il con scarso risultato poi ho contattato il dottore Antonini che mi ha prospettato la l'eventualità di mettere una protesi per risolvere i problemi del, sessuali del miei insomma perché sennò non, non potevo avere una vita sessuale normale. Eh, Mi ha spiegato che è un intervento mini invasivo, di, che le protesi sono di ultima generazione e e io ho consentito all'intervento perché penso di risolvere tutti i miei problemi. Ho capito che la lunghezza del mio pene non, non sarà come quella che avevo prima da giovane, ma sarà ehm, del pene flaccido, stirato. Ho capito che il piacere, l'orgasmo eh, sarà, sarà uguale a prima, però eh, l'eiaculazione le, le, le non, eh, non ci sarà perché non ho più la prostata e le, le pescichette seminali. Ho parlato con il dottor Antonini, mi ha spiegato la fiduciazione, mi ha dato molta sicurezza, molta fiducia in me stesso che un po' l'avevo persa, perché capite bene perché, e quindi sono, ho installato un buon rapporto con il dottore perché è una persona che mette a suo agio le persone e, a sua volta io mi sono trovato a mio agio e sono contento di effettuare questo intervento.